Un saluto a tutti, guida Ago Pippo. Oggi vorrei parlarvi di una tematica un po' diversa perché negli ultimi video vi ho parlato spesso del metaverso, vi ho fatto vedere l'Oculus Rift, andatelo a vedere, e vi, ho fatto... vi ho parlato di criptovalute, vi ho accennato qualche cosa. Ma oggi vorrei portarvi all'attenzione una criptovaluta eh, particolare. Cosa la rende particolare? Eh, la rende particolare perché ve la regalano. Si chiama appunto High Dollar. Eh, io oggi voglio farvi vedere un'applicazione dove vi regalano queste criptovalute, questa iDollar, dollar, senza alcun bisogno di investire nessun tipo di denaro. Questo avviene attraverso l'Airdrop. Che cos'è l'Airdrop? L'Airdrop è sostanzialmente una campagna pubblicitaria che fanno, eh, cercano di lanciare o pubblicizzare questa criptovaluta o questa moneta per renderla visibile eh, in mezzo a tantissime altre criptovalute esistenti al mondo. In questo modo eh, cercano di attrarre l'attenzione di molti investitori. Perciò cosa succede? Esiste l'airdrop che significa che loro vi inviano delle criptovalute eh, alla loro applicazione. Io infatti vi voglio far vedere questa applicazione. Si chiama High dollar ecco questa è l'applicazione di high dollar io vi lascio il link in descrizione il eh, link di invito quindi voi andate a cliccare lì e vi porterà eh, a questa applicazione quindi voi semplicemente avrete questa eh, schermata dovete andare qui sotto in basso c'è cioè registrati inserite il vostro numero di telefono e semplicemente accettate le condizioni e fate continua ecco fatto una volta entrate voi vi troverete questa questa schermata, eh, praticamente qui vedete io già ho accumulato alcuni, alcune criptovalute, alcune high dollar, quindi infatti io ho il mio saldo di 15 eh, dollari, infatti questi 15 dollari io non li ho inseriti, me li hanno semplicemente regalati, infatti se noi andiamo qua, criptovalute, clicchiamo, io ho ricevuto 26 high, perché è da 26 giorni che io ricevo questi high, perché voi semplicemente riceverete un AI al giorno. Perciò voi ogni giorno semplicemente accedete. Cliccate qua sopra in alto. Voi vedete, vedete questo regalo in mezzo alla corona e l'omino. In alto, qui a destra, vi apparirà semplicemente una domanda. Eh, vi farà ogni giorno una domanda differente. Quindi voi semplicemente rispondete quella che eh, preferite. Io vado a caso, faccio invia. E lui dice, fantastico, hai appena guadagnato il premio giornaliero, un AI dollar. Quindi controllo il mio saldo. Come vedete, 27 high. Infatti io prima ne avevo 26. Oggi ho preso il mio premio e mi ha dato un high. Eh, quindi io attualmente, avendo 27 AI, ho 16 dollari. Perché 16 dollari? Se noi andiamo su CoinMarketCap, eh, qui potete vedere tutte le criptovalute, le loro quotazioni. Qui vedete che High Dollar è quotata 0,52,01 frazioni di centesimi eh, di euro. Quindi 0,52 centesimi non è affatto male. Considerate che se il mercato di High Dollar cresce, quindi un High Dollar potrà arrivare a 10 euro in base a quanti High possedete voi riceverete quanto è la quotazione quindi se voi avete 100 high, arrivate ad avere 100 high e arriva a costare 10 euro matematica 1000 euro quindi in questo modo attualmente loro ve li regalano perché cercano di farsi conoscere semplicemente infatti come voi vedete io ogni giorno ho ricevuto questa ricompensa ricompensa giornaliere vedete che va a gradini io ogni giorno ho cliccato semplicemente il regalo e mi ha dato la criptovaluta con un'unica regola: che voi questi, questi high dollar attualmente sono bloccati, ma non sono bloccati per sempre, sono bloccati per un anno intero. Quindi se voi fate un calcolo, eh, un anno di 365 giorni, voi ogni giorno riceverete un high 365 high. Quindi quando iniziate a fine dell'anno di 365 giorni, voi riceverete alla fine 365 high e voi potrete eh, riscattarli, quindi potrete eh, prendere i soldi vendendo ovviamente questi, questi high. Quindi se voi pensate eh, se il mercato rimane così com'è a 0,52 centesimi, voi eh, nel vostro anno in cui sono stati bloccati arriverete a 365 high quindi significa che 365 high per 0,52 centesimi arrivate a più o meno 189 euro 190 euro via quindi sono 190 euro che voi vi potrete prendere ovviamente il mercato potrebbe crescere quindi se dovesse raddoppiare a un euro ovviamente avrete 365 euro. Non male, allora perché non iniziare ad accumulare questi high ogni giorno? Ovviamente se voi non andate a cliccare eh, il giorno in cui avete il regalo, voi lo perderete, quindi ogni giorno semplicemente cliccate e voi riceverete questo high. Quindi questo è un ottimo airdrop che possiamo eh, ricevere, ce ne sono tantissimi altri, dobbiamo solo fare attenzione a in quali siti entriamo, in quali applicazioni o quale piattaforma. Quindi questa è un'applicazione e una piattaforma reale, molto molto sicura. Infatti se voi tornate indietro e andate su altre valute supportate, potete vedere che ci sono altre valute come Bitcoin, Ethereum, voi potrete ovviamente comprare da qui eh, le altre criptovalute. Questa è una piattaforma a tutti gli effetti. Perciò voi potrete anche addirittura comprare i hai e poterli inserire in, questo, in questa piattaforma. Io ovviamente non sono un consulente finanziario, perciò quello che vi dico è semplicemente per regalarvi questi, questi high, queste criptovalute poter essere possessori di una criptovaluta. Ovviamente ci sono tante altre piattaforme come Coinbase, Binance, Crypto.com. Io vi lascio tutti i link in descrizione di invito se volete approfondire questa, questa cosa. Infatti se voi pensate che la tecnologia sta andando talmente tanto avanti che probabilmente come alcuni... Sostengono che nel futuro prossimo non ci saranno più le banconote, quindi i soldi cartacei eh, verranno utilizzate delle, eh, delle monete, delle valute, delle valute elettroniche. Quindi perché? Non usare le criptovalute, infatti, questa è una tematica molto discussa di utilizzare le criptovalute per poter pagare stipendi per poter pagare qualsiasi cosa. Infatti, queste criptovalute sono già utilizzate nel mercato. Noi con le criptovalute possiamo andare a acquistare un panino al McDonald's, possiamo andare a acquistare un panino al Burger King, possiamo acquistare un'auto Tesla eh, con una criptovaluta eh, di cui se ne sta parlando molto, ovviamente negli ultimi periodi. Quindi L'importante è rimanere sempre aggiornati, quindi se volete eh, potete andare eh, nei link che vi ho lasciato in basso per poter scaricare questa applicazione, quindi vi lascio il codice di invito e le altre piattaforme che vi lascio sempre il link di invito se volete eh, approfondire questa, questa tematica. Quindi seguitemi anche su Instagram, io lì di solito posto alcune foto che sono attinenti ai video che, che produco e continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video perché la tecnologia in voi non sapete mai quando vi può servire e magari un video che ho fatto vi potrà servire. Quindi ci vediamo alla prossima, vi saluto e ciao, ah, rimanete sintonizzati.